Amici e amici di Volumbrite, siamo qui con Claudio Arrigoni, giornalista di sport paralimpico, che è intervenuto nel convegno di Volumbrite per i dieci anni. Eh, grazie mille di essere qui. Eh, volevamo farti alcune domande sul tuo intervento di oggi. Prima di tutto, anche richiamando l'intervento di altri ospiti, eh, la, lo sport è sempre, ha sempre fatto parte della storia di una, eh, di una nazione e della sua narrazione. Eh, lo sport paralimpico come rientra nella storia italiana e eh, quali sono gli atleti che secondo te hanno dettato di più eh, una visione anche alternativa eh, dello sport? Lo sport paralimpico è uno sport relativamente giovane in assoluto e molto giovane per quanto riguarda l'Italia. In assoluto nasce dopo la seconda guerra mondiale fra Inghilterra, in particolare dove è stato... Eh, anche teorizzato bene, e Stati Uniti, dove invece è nato in maniera abbastanza spontanea, ma poi è eh, andato un po' in, in tutto il mondo. In Italia è dall'inizio, fine degli anni 50, inizio degli anni 60, eh, grazie al centro di di Ostia, quindi come possiamo vedere, mh, ha una storia relativamente breve. Nel corso di questa storia, però, eh, ha avuto dei grandissimi campioni anche a livello internazionale, molto importanti. Eh, mi vengono alcuni nomi, ne diciamo due in particolare, ma. Cioè, ne potremmo fare tanti altri, Bebevio e Alzanardi, in questo momento. Ma prima di loro, Paola Fantato è stata la prima atleta in assoluto nel mondo a partecipare nello stesso anno Olimpiade Olimpiadi e Paralimpiade, Lei l'ha fatta nel tiro con l'arco. Lei è una ragazza poliamelitica di Verona e l'ha fatto nel tiro con l'arco. è un piede di Atlanta. E dall'altra parte, un'altra atleta che mi piace ricordare è Silvia Parente. Che a Torino nel 2006 ha dominato nello sci alpino per atleti cechi, ed è diventata, ed è stata per quel periodo, l'atleta ceca più importante nello sci alpino del mondo. Diciamo sono due esempi, ma ne potremmo fare tanti altri: però, sono due esempi di grandi atleti italiani che sono diventati grandi anche nel mondo. Eh, a proposito di storie importanti, sono storie importanti anche quelle che portano questi atleti, eh, oltre ad atleti, quindi persone con una loro storia, con una loro narrazione. Eh, secondo te è importante portare anche eh, un lato più umano della quotidianità di questi atleti? Quanto può essere importante? Eh, secondo te cosa risulta eh, più attraente anche sulle pagine del, del giornale? Ma sicuramente quando si parla di atleti eh, eh, si parla di persone e quindi si deve raccontare la storia. Eh, credo che parlando di sport paralimpico questo diventi un po' più facile perché le storie degli atleti paralimpici sono tutte molto belle, molto appassionanti ma lo sono proprio perché partono da un loro vissuto eh, che eh, mostra eh, quanto la forza eh, che hanno, eh, la capacità, eh, anche l'attenzione eh, verso l'allenamento, lo, lo stare insieme, la possibilità di fare sport in una certa maniera, eh, mostrano. Ecco, proprio in questo senso, mi rilascio alla tua domanda, è bello raccontare nell'interezza eh, l'atleta e quindi la persona e quindi anche mostrare quei lati più umani, fra virgolette, che spesso vengono un po' tralasciati per lasciare spazio all'evento puramente sportivo quando si parla di atleti olimpici. Io credo che l'atleta paralimpico vada vissuto un po' a tutto tondo. Grazie mille per questo intervento e buona giornata.